Ciao mamme, sono Luciana Cordone, sono ostetrica. Uno degli argomenti più richiesti dalle mamme è la differenza tra la respirazione in fase dilatante del travaglio e in fase espulsiva. Questi due tipi di respirazione sono profondamente diversi perché hanno finalità profondamente diverse. Durante la fase dilatante, che è la fase più lunga del travaglio e anche più impegnativa, questo respiro influenza molto la psicosomatica, quindi la capacità che la nostra psiche ha di rilassare oppure di contrarre il nostro corpo e anche la respirazione esercita un notevole influsso su questo sistema olistico, quindi su tutto il nostro sistema organismo, non scollando quello che è la nostra psiche, la nostra mente, dal nostro corpo. Quindi la respirazione profonda, lenta, graduale, moderata e anche controllata ci consente di acquisire uno stato di rilassamento profondo che favorisce non soltanto il nostro benessere psichico, ma soprattutto un migliore stato di avanzamento del travaglio di parto, che avanza con più velocità e anche con maggiore tolleranza. Una riduzione del dolore, una distensione di tutti gli organi pelvici, ma anche del nostro perineo che comincia a predisporsi a che è la fa, quella che è la fase dilatante. Quella Successiva. Quindi, la respirazione, innanzitutto, uno non deve essere compulsiva, non deve essere frettolosa, non deve essere superficiale. Vi faccio un esempio. Questo tipo di respirazione non ci aiuta, anzi, ci fa un danno perché ci fa iperossigenare e quindi crea anche una sorta di confusione, di stato di eh, difficoltà nella gestione delle contrazioni molte mamme infatti spesso in corrispondenza di questa respirazione tendono a fuggire, a scappare, a contrarsi, a abbandonare le superfici in cui si trovano proprio perché questo non aumenta il grado di sopportazione e di gestione delle contrazioni e del, e del travaglio di parto. Invece la respirazione profonda che in genere associamo a una respirazione diaframmatica, quindi guidata dal nostro diaframma e non dal nostro torace, ci consente invece di distendere tutti i nostri tessuti ed avere una maggiore compliance al nostro travaglio di parto. Ve ne faccio un esempio. lunga ispirazione lunga espirazione e anche un breve stato di apnea questo ci consente un rilassamento profondo una interiorizzazione che crea delle condizioni ottimali per l'avanzamento del travaglio di parto durante la fase dilatante invece la nostra respirazione cambia perché è vincolata è finalizzata alla, alle spinte quindi alla progressione della parte presentata del nostro bimbo all'interno del canale da parto quindi cambia moltissimo in genere noi ostetriche non chiediamo alle, alle mamme di forzare il loro respiro o il loro respiro o le loro spinte ma di assecondare quello che sentono la normale sensazione di premito eh, che percepiscono tramite il proprio corpo però c'è un modo di respirare che può aiutare moltissimo le mamme cioè quello di ispirare profondamente così trattenere il respiro quindi chiudere il naso chiudere la bocca evitando di sfiatare e perdere la pressione che positivamente può contribuire alle spinte quindi aggiungere alla forza di gravità alla forza della contrazione anche la spinta del, del nostro torace che fa proprio da torchio insieme all'addome al, al nostro bimbo che viene spinto verso il basso, quindi chiudere il naso e spingere finché non si riesce più, si ha necessità di riprendere nuovamente una boccata d'aria. Questo può aiutare perché contribuisce alla sommatoria di queste forze che aiutano il bimbo a progredire e a nascere. Per tutte le informazioni che riguardano la respirazione diaframmatica, quella toracica e quella delle spinte in fase dilatante potrete approfondire tramite i nostri corsi online. A presto!